Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. io sono Glacier Sphere e in questa puntata andremo ad affrontare di nuovo il capopalestra Edel, o Wulfric che dir si voglia, qui a Snowbell City o a Fractalopoli, dipende se lo chiamate in italiano o in inglese. Nello scorso episodio lo avevamo affrontato ma la battaglia era stata interrotta da qualche guaio a quanto pare, insomma eh, Wulfric ci ha detto di andare nel villaggio qui vicino e noi ci andremo. Vi faccio nel frattempo vedere che la nostra squadra è composta da Holucia, Gudra, Greninja, Dio Ash, Talonflame, Noivern e Pikachu. Ecco qua, questa è la nostra squadra di Kalos, ormai definitiva perché nessuno si deve più evolvere, Noivern si è voluto giusto un paio di episodi fa, se ve lo siete persi, andatevelo pure a recuperare. E vi invito anche a guardare nella descrizione del video e nel primo commento dove potrete vedere delle dove potrete avere anzi delle prove gratuite dei servizi Amazon, per esempio, Prime Student, Prime Music, Prime Video, Amazon Prime per le spedizioni. Avrete delle prove gratuite di uno o tre mesi, se volete, i link sono quelli. Nel frattempo andiamo, in descrizione trovate anche, tra l'altro, tutti i miei social, eh, alcuni consigli di Insomma, d'acquisto per Nintendo Switch, se volete comprare qualche gioco. Quindi, datevi la pazzerogia. Sappiate che sono link affiliati quelli. Quindi, se acquistate da quei link, a voi non cambierà assolutamente niente, ma a me Amazon darà una piccolissima percentuale del vostro acquisto. Allora, questa è una sorta di labirinto. Siamo sul percorso 20, quindi vediamo di affrontare questo labirinto nel migliore dei modi. Questa ci dice che ha intenzione di distruggerci. Beh, mi sa che Desdemona Chandler, non ho mai sentito in vita mia quel nome, ha fatto male i suoi conti. Allora, Ho Lucia contro Trevenant e sta anche grandinando. Andremo di Acrobazia, che è super efficace. E Trevenant resiste. Fa ingrain, ok. Inizierà a curarsi ogni turno, ma a noi non importa perché. Il prossimo turno lo uccideremo. Anzi, a momenti stava per crepare da solo. Allora andiamo di Xsisor, normalmente efficace, e via. Addio Trevenant. Lucia sale a livello 49. E abbiamo sconfitto Desdemona. <ride> non importa, Cice. Ci Sicuramente non importa. I need to see your team. Questo ha bisogno di vedere la nostra squadra. Un bisogno mormoso, infatti è un Pokemoniacco. Corey, che manda in campo Den tipo Folletto se non ricordo male, elettrofolletto, Folletto, andiamo di Poison Jab Az Discharge è stato più veloce lui e ci ha disintegrato con Lucia. Mannaggia, speravo che Olucia fosse più veloce A questo punto manderemo Gudra Gudra contro Deden e andremo di Sludge Bomb Alla faccia? Oh, ma quanto è forte Deden <ride> Ma scusatemi <ride> Ma... Un Gudra a livello 50 è forte tanto quanto un Deden a livello 50. A che senso ha sta cosa? Ma non ha senso ragazzi ma il bilanciamento a Kalos se lo sono un po' dimenticati. Allora, andiamo a prendere a questo punto um, Talonflame sperando che sia più veloce di Deden. E andiamo di attacco rapido, ok. Bene, Deden ci ha praticamente disintegrato la squadra, amazing. Vabbè, un po' anche il fatto che appunto contro il tipo elettro eh, la squadra di Kalos sia molto svantaggiata. Così come contro il tipo eh, Ghiaccio e Folletto, se non sbaglio. Perché abbiamo troppi Pokémon di tipo Drago. <ride> abbiamo due Pokémon di tipo Drago in squadra, cosa che è molto rara per quanto riguarda le squadre di Ash. Ok, ci siamo curati un attimo Pokémon ed ora proseguiamo, sperando di non incontrare altri Deden, altrimenti siamo fritti. <ride> Ash perderà tutto per colpa dei Deden. Uh, Vivillion, non l'abbiamo ancora catturato, quindi prendiamolo per il nostro Living Dex. Anzi, prendiamola, visto che è una femmina. Andiamo di Quick Ball e vediamo di prenderla, eh. Preso, easy, anzi presa. Eccolo qua, vivillon o vivillon. Andiamo. Allora, qui troviamo un vicolo cieco e prendiamo una proteina. Poi scendiamo qui sotto, prendiamoci questo ferro. Ricco di vitamine questo labirinto. E che abbiamo un altro bivio. Andiamo dalle bambine prima una di loro si chiama nana e l'altra nina perfetto <ride> ok due tipi folletto ci va male ci va male molto male allora però dovremmo essere più veloci questa volta andiamo di poison jab su um, slurpuff e sludge bomb su slurpuff sempre facciamo doppio focus Bim, quanto è resistente slurpuff o slurpuff come dir si voglia che fortunatamente l'abbiamo tirato giù, abbiamo fatto bene a fare doppio focus ok, set up è praticamente inutile infatti ci prendiamo i danni della grandine tutti quanti e andiamo ancora di poison jab e sludge bomb guardate quanto sono resistenti però ormai siamo anche alla fine di Kalos eh? manca giusto l'ultima medaglia e poi la lega e poi la lega signori Qui troviamo lo zinco. A questo punto proseguiamo da quest'altra parte e troviamo. Uh, ronzio! Dovrebbe essere Bug un'altra Un altro MT. Ottimo, ottimo. Ecco un altro vivignon. Anzi, un'altra vivignon. Mi sembra di colore differente rispetto a quello di prima, ma come vi ho già detto, non sto lì a collezionare anche tutti i colori differenti di ogni Pokémon. Altrimenti ci starei gli anni qui su Pokémon Fire Rush. Roisin che manda in campo Snubble dovrebbero avergli dato il tipo folletto a Snubble. Quindi andiamo di Poison Jab, anche se mi ha fatto l'attacco meno uno, quindi evidentemente non l'avrei comunque mai abbattuto. Ok, Poison Jab di nuovo. E addio Snubble. Ah, di pochissimo non è salito il livello oh, con Peccato, peccato Ah, non ho visto chi mandava Mannaggia, ma non ho letto um, Mandiamo noi, vero così? Ha sensazione Che lo voglio anche un po' usare Dato che ce l'ho da poco Ah, Grumble, ok Allora andrei di Airslash Ok, un buon danno Fortunatamente siamo più veloci Quindi non può farci tentennare con Headbutt Andiamo ancora di slash sperando in un brutto colpo che non arriva. Azz, play rough. Mannaggia loro. Folletti del cavolo. Allora, rimandiamo in campo a questo punto. O E andiamo di acrobazia. Così O sale di livello. Ottimo. E abbiamo battuto Roisin. Allora, proseguiamo. Lì sotto ho visto Serena. Però prima saliamo e vediamo di aver completato per bene tutto il labirinto. <ride> un altro Scatterbug. Fa strano vedere uno Scatterbug a livello 40. Dite la verità. <ride> Fa un po' strano. Qui abbiamo uno strumento che ci eravamo saltati, infatti, a Up. E credo basta. Credo che qui abbiamo poi completato. Uh, e qui è vero, si possono trovare Snorlax selvatici. Quindi volendo potreste... Mettervi a farmare avanzi, se volete catturare Snorlax. Io vi ho avvisato che qui quindi non c'è più niente da fare. Cerchiamo di evitare un più possibile erba alta. Però magari potrebbe uscire qualcuno che ancora non abbiamo, chi lo sa. So. Finché escono scatter bug a livello 40, però direi anche di no. Allora, torniamo un attimo su qui e di qua si esce. Perfetto, abbiamo praticamente... Senza volerlo ho fatto un percorso perfetto nel labirinto, abbiamo completato tutta la parte a destra ed ora tocca la parte sinistra. Dato che dice Serena, vorrei curarmi un attimino, perlomeno far resuscitare il nostro Noivern e andare di superpozione su di lui, ecco fatto, e andiamo a sfidare questa allenatrice. Ho una domanda, ci dice, prego, esponici la tua domanda carabin ma nel campo clefki ehm, acciaio spettro mi sembra sia acciaio spettro quindi eh. quindi si cambia Pokémon. quindi si manda talonflame flash cannon giustamente non ci fa nulla la grandine colpisce un po' tutti o poi si andrà di flame charge magic room Ok. Ed altra Flame Charge Perfetto, abbiamo tirato giù questo Clefki Ci sono altri Pokémon? Azumarill Ok, tipo Acqua E Folletto se non sbaglio Quindi io manderei Pikachu Contro il tipo Acqua Folletto E contro Azumarill, ma userei Thunder Punch. Tra l'altro sapete, ragazzi, che Meryl è considerato il Pikachu di seconda generazione. Proprio così, Meryl. Andiamo poi di elettro -Coccola. E finiamo a Azumarill. Livello 72 per il nostro Pikachu. E si può proseguire. Qui troviamo un carburante. Ed ecco Serena, sfidiamola. Glacial, stai cercando anche tu il villaggio Pokémon? Non penso che riusciremo a trovarlo, è nascosto molto bene. Ma A questo punto lottiamo, <ride> giustamente. Mi, mi fa piacere il, il, me il meccanismo mentale di Serena, non il ragionamento. Guarda, non troviamo sto cacchio di villaggio. Vabbè, lottiamo tra di noi e via, chi se ne frega del villaggio. Ok, Fuoco Psico, se non sbaglio, Bryxen. Mm, fuoco Psico... Meglio cambiare Pokémon <ride> e mandare Greninja dovrebbe essere proprio l'ideale contro Flame Flametrower, infatti non mi fai nulla. Fortunata fortunatamente non mi scotti, questa è una cosa molto importante. E noi poi andiamo di surf. Addio Braixen. E questo dovrebbe permettermi di trasformarlo in Greninja di Ash, eccolo lì, Battle Bond. Ash Greninja Vediamo che altro manda lei Niente, continua la grandina a colpirci Pancham Tipo lotta se non sbaglio Quindi io lascio molto volentieri il nostro Greninja E spero che con un extra sensory possa one shotarlo Vediamo Ho sperato bene Ho scommesso bene Infine chi manda la nostra Serena Vediamo un po' silveon tipo folletto quindi quindi quindi quindi quindi, quindi. cambiare pokemon e mandare in campo polucia e andiamo poi di poison Jab. Ah, Fairy Wind. Fortunatamente non ci ho uccisi e non lo farà nemmeno la Grandine. Quindi dovremmo avere questa lotta in pugno. A meno che fossimo a pari velocità e questa volta attacchi lui per primo. Vediamo. No, siamo comunque più veloci noi. Addio Sylvan. Dammi questo livello 51 per il nostro Kovalucha. Ecco qua, è stato così divertente, ci ho detto. Devo ammetterlo, Glacial. Ho davvero adorato il tempo che abbiamo trascorso insieme. Mi hai insegnato tantissimo sull'amicizia, la passione, e a puntare sempre in avanti. E non importa quanto siano difficili le cose, a non arrendersi mai. In più c'è sempre tempo per fermarsi ed apprezzare le piccole cose che ci sono intorno a te. In breve, grazie. Oh aspetta, ho ancora un'ultima… Ah, anzi hai ancora un'ultima battaglia, un'ultima lotta in palestra da fare per finire tutto, vero? Non aspettare allora. Vai là e finiscila Beh, grazie Serena per questa tua benedizione A questo punto torniamo Mentre ci becchiamo sicuramente un paio di Pokémon selvatici, Ma lo faremo con il sorriso sulle labbra Ecco, perché ormai abbiamo la strada spianata Per l'ultima palestra di Kalos Ovvero quella contro Wulfric o Edel Qui a Snowbell City Andiamo quindi a curarci Eccoci qui e andiamo a fare la vera e propria lotta in palestra. Abbiamo già sfidato tutti gli allenatori della palestra. Abbiamo già sfidato una volta Edel proprio nella scorsa parte. Se l'avete persa, andate pure a vederla. E andiamo a sfidarlo. Questa è l'ultima volta. Il puzzle qui è semplicissimo. Basta fare così. Ed andiamo. Quindi sei tornato. Hai trovato la tua risposta. Mostrami cosa hai imparato. Allora, useremo. Holucha. poi Talonflame sicuramente. E nel caso in cui tutto vada a quel paese, andremo di Greninja, conferma. Vediamo un po' cosa manda in campo il nostro Edel, anzi, il nostro Wulfric. Inizia con Bergmite, un avversario sicuramente alla portata del nostro Holucha. Andiamo di Flank Press. Super efficace. Bergamite non può fare altro se non rompersi in mille pezzi. Poi Avalug. Avalug sicuramente sarà molto più tosto. Ha una difesa molto più alta. Vediamo quanto danno li facciamo comunque con Flying Press. Dovremmo essere più veloci noi. Esattamente. Non gli togliamo nemmeno mezza vita. Guardate la differenza. Ah! Grazie! Guardate la differenza appunto tra Bergamite e Avalug. Qui tocca mandare Greninja. Tocca mandare Greninja perché è l'unico che può resistere al morso glaciale di Avalug E tirargli un bel Dark Pulse Vedete la difesa speciale non è questo granché Infatti gli facciamo abbastanza danno Ecco che ci arriva uno stoneggio in faccia Noi andiamo ancora di Dark Pulse E Avalug ci saluta Greninja diventa anche Greninja di Ash, Eccolo qui, perfetto per questa battaglia Sale a livello 50 e Abomasnow. Allora, sarebbe meglio mandare Talonflame, chiariamoci. però dato che abbiamo il nostro Grimingo di Ash, direi di farlo combattere. Ecco, qua, Abomasnow mette la Grandine. E noi contro Abomasnow andremo di ancora di Dark Pulse. Vediamo quanto danno gli facciamo. Uh, si mega evolve, è vero? Ok, un po' di danno gli abbiamo fatto. v ci ha tirato addosso e ci ha disintegrati. Aha, si è preso il danno da contracolpo Talonflame è tutto in mano tua Tu gli fai danno 4x Con un attacco di tipo fuoco Quindi Flame charge e speriamo che il danno sia abbastanza Perché ho paura che poi con un solo attacco di tipo ghiaccio Tu venga seccato male Ok, ha usato geloscheggia Buono, ha usato geloscheggia che sarebbe l'attacco rapido di tipo ghiaccio Quindi non mi ha fatto troppo danno però probabilmente con un gelo raggio mi avrebbe ucciso. Ok, abbiamo quindi battuto Edel, o Wulfric. <ride> sei diventato molto molto più bravo. Una vera sfida. Beh, grazie, Wulfric. Eh, ti sei comportato molto bene. Ammetto che sei un allenatore molto talentuoso e forte. Ecco, ti sei guadagnato la medaglia Iceberg. Eccola qui. E anche questa MT. Icicle Crash. Perfetto, ha l'opportunità di far tentennare l'avversario. Ha la possibilità, anzi, di far tentennare l'avversario. E ti sei guadagnato anche questa. Usala con orgoglio. E ci regala la Bomasite Seed per far Mega Evolvere il nostro Aboma Snow, nel caso che ne avessimo uno. Ti auguro tutta la fortuna del mondo alla Lega. Esattamente, ragazzi. Ormai ci manca solo di arrivare alla Lega Pokémon. Se mai riusciamo ad uscire da questa palestra. <ride> ok. Andiamo a curarci, tecnicamente la Lega Pokémon come ben sapete è a Luminopoli, quindi potremmo prendere il teletrasporto che c'è lì in alto a destra qui nel, nel centro Pokémon e andare a Luminopoli. Ma noi non lo faremo perché tecnicamente ci manca ancora un percorso, vediamo se posso aprire la mappa città, ci manca ancora un percorso, town map, no mi dà comunque sempre quella di canto, questo è un bug purtroppo che c'è. Non si può far molto, comunque il percorso ad est, anzi ad ovest, scusatemi, qui a sinistra, che va da Snowball City a Luminopoli. Questo qui. Percorso che però faremo nella prossima parte, perché questa finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questa parte, dove abbiamo preso finalmente l'ultima medaglia. Abbiamo combattuto, credo, per l'ultima volta contro Serena, contro Serena e l'abbiamo detto addio. E abbiamo completato anche il percorso 20 prendendo penso tutti gli strumenti che sono disponibili lì da prendere. Nel prossimo andremo a completare il percorso 22, credo sia questo, e saremo pronti poi per la Lega Pokémon. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, commentare e fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa parte, guardate in descrizione per tutti i vari link e vedrete se c'è qualcosa che può interessarvi, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!